Ciao! Allora, benvenuti nel video dei prodotti non ci siamo proprio del periodo perché ho trovato tanti prodotti da bocciare, assolutamente. Allora, il primo che vi mostro, ve lo mostro se lo trovo, eccolo. Allora, è questo, è la crema della Collagenil, e dice di essere Repalp 3D definizione viso rimodellante. Allora, io avevo dei campioni, due... Ma ho segnato il prezzo e tenetevi forte, perché cerco 50 ml. Sul loro listino vengono 52,80 euro, mentre su Amazon ho trovato anche a 35 euro. Allora, intanto, questa crema che cerco di mostrarvela, eccola qui. Allora, è una crema che io ho applicato solamente alla sera texture abbastanza morbida, si stende bene sul viso, assorbe velocemente non mi lascia la pelle unta ma non ho trovato nessun effetto miracoloso due settimane d'applicazione perché basta poco prodotto quindi un campioncino a settimana ha una bella texture, va bene, adatta anche alla mia pelle mista idrata ma niente proprio di più e credo che per un prezzo così elevato questa non è neanche una crema anti-age, è una crema idratante, e quindi per questo non ho trovato nessun, nessun segno di miglioramento, se non quello idratante, ma mi sembra davvero poco, e quindi questa assolutamente no. Però non ci siamo proprio del periodo, e questo devo dire che mi ha davvero deluso, è questa crema mani della Sien, quindi il marchio che si trova da Lidl. Allora, questa è la crema mani Madame Glamour, Confezione da 75 ml, costa 99 centesimi, dice di essere una crema mani, lusso per le mani, con burro di karité e olio d'argan. Questa qui. E assolutamente non mi è piaciuta. Allora, è super profumata, esatto, molto molto molto profumata, ma ha un potere idratante nullo. Cioè, Io l'applico, è vero che assorbe molto velocemente. Ma è come se non mettessi niente sulle mani, dopo sento il bisogno subito di andare a riapplicare una crema idratante perché le sento come se non avessi messo niente. E quindi no, oltretutto l'inci ha tanti prodotti, tanti punti che non vanno bene, quindi anche l'inci negativo. Ci sono tante creme mani della Sien che sto provando, hanno un buon inci, costano poco e sono valide. Questo assolutamente... Mh, evitiamola perché è meglio allora ultimo prodotto non ci siamo proprio per questo periodo sarà destino ma è ancora un prodotto della Sien allora questo è il shiny pearl balsamo labbra che è questo qui che ho comunque sia completamente finito e eh, quindi lo boccio ma finitissimo comunque sia 4,8 grammi costa 0,89 e l'ho voluto provare perché il balsamo labbra classico mi piace da impazzire. Questa è l'altra versione, ci sono solo due versioni nel mio negozio, quindi ho voluto provare anche l'altra versione e no. Allora, è perlato, quindi immaginavo che poteva non piacermi, però è un perlato che tende a rendere le labbra davvero molto chiare e sembra che siano screpolate anche se invece non lo sono. Potere idratante? Quasi nullo, perché lo applico dopo neanche mezz'ora, devo andarlo a riapplicare. Quindi non si sente sulle labbra e se sono molto screpolate, assolutamente no. E non mi piace, non mi è piaciuto assolutamente. Quindi se eh, l'idol da me ha solo due versioni, io continuerò a provare solo una versione, perché questa assolutamente non mi è piaciuta per niente. quindi. Allora... Questo era tutto il video dei... Ehm, non ci siamo proprio del periodo, tutti i prodotti che quindi a me non sono piaciuti affatto. Fatemi sapere se voi avete provato qualcuno di questi prodotti, a differenza di me vi siete trovate bene, perché no? Comunque io vi ricordo di seguirmi anche su Instagram perché lì faccio le, le recensioni delle first impression sulle stories, quindi i prodotti che ho e provo per una volta, per due, o un piccolo campioncino, in questo caso non faccio il video ma solo un video first impression e quindi seguitemi anche lì così non perdete proprio nessuna recensione, come sempre io spero di esservi stata utile se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!